è un esemplare di storia a parte intera. Cioè è una mostra dei libri di Carlo Bo, contenenti gli scritti di Proust, gli scritti su Proust e gli scritti evocati da Proust. Quindi potremmo dire che guardiamo con gli occhi, viviamo il contesto, viviamo con Proust e con Carlo Boe, come dovrebbero essere oggi tutte le, le mostre. Ecco, proprio la ricostruzione di un ambiente storico anche, diciamo, nella fisicità dei luoghi e dei libri. Cioè, eh, la, la storia non è mai soltanto un tratto di scrittura filiforme, è tridimensionale e poi aggiungiamo il quarto spazio che è quello della memoria personale e collettiva quindi da questo punto di vista è davvero una mostra esemplare e non può che essere elogiata la professoressa Tiziana Mattioli che l'ha curata così bene è uno scrittore che ha abitato la memoria di Carlo Bo. Eh, sia nel senso critico, cioè poiché il suo narrare è molto influenzato dal pensiero di Bergson. Eh, vedere, scriveva Bergson, è un'opportunità di ricordare, quindi tutti i dettagli che eh, gremiscono l'opera di Proust sono tutte opportunità di memoria e potremmo dire che in fondo la, la, la serie dei romanzi della Recherche è una grande memoria eh, di un'Europa che va dai traumi della Prima Guerra Mondiale, ma diciamo pure anche da prima, dalla Belle Époque fino agli anni in cui eh, Proust muore, perché non bisogna dimenticare che una parte della Recherche esce dopo la morte di Proust. E poi anche nel senso che mh, Carlo Bo eh, aveva come prima opera pubblicato un saggio molto bello su Rivière che è stato diciamo così uno degli autori che meglio aveva compreso l'opera di Proust e quindi in un certo senso è eh, accompagnarsi a coloro ai quali Rivière si era accompagnato. Infine c'è un terzo elemento cioè che eh, Carlo Bo, avendo credo intimamente scelto una linea dell'arte delle vare, cioè gli autori che vengono da questa linea prustiana, aveva però eh, come dire, il fascino del contrappunto, per dirla in termini musicali. Quindi Proust è quello, tra gli autori, che più può fare da contrappunto a quella essenzialità, sobrietà della scrittura che era così cara a Carlo Bobo. Basta vedere la biblioteca e lo spazio che occupa naturalmente il lascito eh, della tradizione pascaliana. In questo senso la, la mostra è anche come dire, una sorta di sintesi tra eh, la letteratura del novecento e il modo con cui Carlo Bo ha attraversato la letteratura del novecento dicendo egli esplicitamente un saggio molto celebre scritto nel 47 nei 25 anni della morte di Proust, come dire che cosa resta di Proust, egli aveva proprio tracciato una linea molto specifica che dobbiamo ancora tenere viva per eh, interpretare il novecento cioè la linea Mallarmé, Huisman, Proust, Valéry cioè tutti coloro che hanno creduto che la letteratura potesse attraverso uno sforzo immane di precisione sostituire l'imprecisione gremita delle cose ecco, e poi c'è invece l'altra linea che era probabilmente quella più cara a Carlo Bo e cioè la linea di coloro che costruiscono, diciamo così, per arte del levare, bruciando l'inessenziale e che potrebbe essere la linea, diciamo così, Ungaretti-Montale, eh, fino, direi, a Samuel Beckett. Ecco. L'attività della Fondazione non solo prosegue, ma, diciamo, come direbbero i mistici, del Trecento, è dentro una specie di Durkbreken, cioè di, di sgorgare, e questo perché questa società che si va impoverendo intellettualmente ha bisogno di figure come quelle di Carlo e Marise Boche, per cui si può passare dalla sconfinata letteratura del Novecento europeo, italiana, francese, spagnola alla, diciamo, alla osservazione della società e noi contiamo molto nei prossimi anni di sviluppare proprio questo carattere, per esempio pubblicando il carteggio Carlo Bo Giovanni Spadolini, che è stato un uomo politico, perché erano tutti eh, come dire, uomini che erano preoccupati del bene pubblico, della cosa pubblica. Carlo Bo è stato grande scrittore, grande critico, ma anche rettore di questa università, l'ha fatta sviluppare. Quindi c'era questa sensibilità alla, diciamo così, al bene comune. Ecco. Questo è un, un primo elemento. Poi c'è un secondo elemento, e cioè che eh, eh, Carlo Bo rappresenta ecco, quel vivere nella curiosità, dice a proposito di Proust, che era l'autore del Novecento che ha posto le migliori interrogazioni. Ora la curiosità è proprio il luogo stesso, perché sei curioso? Perché ho delle domande da fare. E, eh, io ricordo anche un premio Nobel eh, che è stato un illustre collega lì al Collège de France e diceva la qualità della ricerca non è nelle risposte che dai ma nelle domande che sai porre bisogna porre delle domande sempre più acute allora il compito, e la ricchezza di questa fondazione è che ci permette di porre nuove domande più fresche, più integre alla società contemporanea e questo è molto necessario perché siamo diventati ormai dei terminali di biblioteche artificiali già costituite dove hai solo da catturare la risposta e non hai più tempo per meditare e porre una domanda. Allora visitare attraverso anche delle mostre queste, come dire, questi agglomerati della curiosità universale è come rinascere uomini con un'altra un fame, ecco, una fame che è di porre domande migliori. Ricordo sempre eh, il detto cassidico che mi ha lasciato come eredità un, un personaggio che era anche molto amico di Carlo Bo mi raccontava mo, proprio di lascito eh, perché poi mancò pochi mesi dopo che cosa fa l'uomo sulla terra pone delle domande a Yahweh e che cosa fa Yahweh nei cieli pone domande più intelligenti all'uomo su terra ecco questo è il compito della Fondazione.